Quindi la partecipazione all'esperimento d'asta può comportare anche la giudicazione di più lotti. Chiaramente dovrà essere depositato il deposito cauzionale relativamente ad ogni singola operazione.